Allora, Daniele Bossari, my friend, ti seguo dai tempi di Mediaset, Rai, Fuego, Top of the Pops e qualunque c***o abbia fatto, senza ombra di dubbio, li rendevi un programma leggermente migliore, a parte tipo la fattoria e io so giusto, però vabbè. Ora io dico, hai fatto quella merdata lì, vieni da noi cara. Ti aspettiamo, cacchio, come direbbe Peter Griffin. cacchio. Ti aspettiamo. Fai una cacchio di ginplotti con noi. Noi facciamo una reaction al mistero in qualsiasi video che tu voglia. Tanto pff, di complottisti in mistero ne avete visti tanti. Quindi ti aspettiamo. Facci sapere. Taggatelo nei commenti su Instagram, su Facebook, ovunque vi pare. E fateci sapere. Speriamo che Daniele Bossari ascolti il mio messaggio soprattutto. Ti aspettiamo e questo era Gimplotti il decimo episodio e alla prossima!